Nuovamente buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova assemblea dei gruppi diocesani. È un'esperienza che abbiamo già vissuto alcune volte in passato e che è stata valutata positivamente da quanti vi abbiamo partecipato. Positivamente perché ha fatto crescere in noi il senso dell'appartenenza associativa, la consapevolezza di fare parte di un'unica grande famiglia formata da tante persone di tante parti d'Italia. Proprio per questo motivo, come Consiglio nazionale abbiamo deciso di eh, fare ogni anno due riunioni online, una nei primi mesi dell'anno e un'altra sarà il primo sabato di ottobre, cioè all'inizio, all'apertura dell'anno associativo. Chiaramente, fare le riunioni online non deve diventare sostitutivo, alternativo rispetto al fare gli incontri in presenza. Ecco perché ogni anno è e sarà sempre programmato un incontro in presenza e sono le giornate della condivisione, il raduno associativo che noi facciamo ogni anno da tanto tempo, purtroppo non negli ultimi due anni, eh, causa pandemia. E però, come insomma già sapete, comunque vi riconfermo anche in questa sede, quest'anno torneremo a fare le giornate della condivisione in presenza ad Assisi, dal giorno 1, da venerdì 1, a domenica 3 luglio. E eh, anche in questa sede io vi invito ecco, a esserci a partecipare, a iscrivervi eh, tramite insomma, i vostri gruppi entro il 25 maggio prossimo. Ma torniamo alla riunione di oggi. Il tema è animiamo i territori. Eh, questo titolo lo abbiamo scelto perché oggi verranno presentate alcune iniziative per sensibilizzare e promuovere tutti i territori, sia quelli in cui non c'è un gruppo MAC, sia quelli in, quelli in cui c'è un gruppo MAC, sia quelli in cui un gruppo MAC non c'è, o vorrei dire ancora non c'è, ma ci sono persone disponibili a condividere le nostre iniziative, le nostre finalità, la causa del movimento e sono davvero contento oggi di vedere ecco, persone provenienti da, da luoghi nuovi consentitemi sempre di dirne uno ed è la sardegna che a me sta particolarmente particolarmente a cuore senza che ovviamente gli altri se ne abbiano è a male il mac è una delle varie diversi movimenti ecclesiali ma abbiamo un nostro specifico la nostra missione specifica è quella di formare e promuovere persone famiglie e comunità in presenza della disabilità. Ecco, attenzionare il tema della disabilità è una specificità nostra nell'ambito delle diverse realtà ecclesiali e questa nostra specificità la attuiamo attraverso tre aree di impegno associativo, l'area per la promozione ecclesiale, l'area per la promozione sociale, l'area per la promozione della cooperazione fra i popoli. Ecco, ora stamattina presenteremo oh, brevemente un'iniziativa per ognuna di queste aree. E prima però di entrare nel merito di queste iniziative, eh, dobbiamo ricordare sempre il fondamento del nostro essere, del nostro stare insieme, del nostro fare associazione, e cioè la comune fede cristiana e l'appartenenza alla Chiesa Cattolica. Ecco dunque che in questa riunione che facciamo alla vigilia della Domenica delle Palme della Settimana Santa, al termine della Quaresima e quando ci approssimiamo a celebrare l'evento centrale della fede cristiana, cioè la passione, morte e resurrezione, di nostro Signore Gesù Cristo è giusto, doveroso, iniziare la riunione con un momento di preghiera, un pensiero spirituale che sarà curato e guidato dal nostro carissimo Don Alfonso. Qui cedo la parola.